L'ultima puntata dello show che ci fa ballare. Aria squarcia la E ci porta sempre... E che non finisce niente. Non posso mangiare, non posso mangiare, non posso mangiare, non posso non posso mangiare, non non Forza, salve! Ah, voglio saltare, torto senza spostare nulla, non posso più farne a meno, Ecco, Ну вот, аспект моски, коформула плюс, это кабинет. Ну вот, ну вот, ну вот, ну e se voltiamo su questo, questo, questo, questo, questo, questo, questo, questo, questo, questo,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 e... il tuo cuore è un tuo Sto per dire di più. <nel Na> no> no <s a keyboard. trimento> oh di chi ha già non ha niente che e tanto bello mm yes. yes. Ok andata Questa è come si presenta la 1050 Ti di Wish dentro un computer Vado qui l'ora da casa la presa di correndo E' seconda volta il PC da gaming di Wish E' un PC di Ford GTX 1050 Dios potete... Oh, sapete Perché, perché io ho bestimmiato per trovare dei driver funzionanti per questa... <susurra> questo so cosa Non so cosa sia il driver. Non questo cosa sia il driver. cosa driver.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 quindi un di ricerca buona ho trovato sti due driver Era un piano che l'aveva comprato e che gli ha messo ah! E stranamente funzionava Solo no? che io non so che driver siano perché non ne ho fatto cosa di sto avorto, per fare pure, a la 1050 uh. c'è un aggiornamento di entrare che cazzo era la paffa? imparate rompere il cazzo alla gente, va bene rompere il cazzo cazzo cazzo non è una 1050 mai Perché le porte sul lato C'è sta porta, forte non la vedevo dall'avanti Cristo Poi c'è la VGA Poi c'è un HDMI solo La 1050 a queste porte qui Cioè questo e questo Non mi sembra così dove voler un nuovo video dove vado a portare cose scam su Wish Per scoprire come fanno ad essere scambi no, ma domanda abbiamo Mi piace questo sì. Pazzista <risos> Aspetta il sito del canale, grazie a Mando e a non si dire che è un momento di andare a mettere il nostro computer Per provarla, perché il 2050 sarà più incredibile Ma tra l'altro io andrò a utilizzare il PC che ho costruito se mi scelte Quindi io non riesco a esposire una caluccia di toncare Adesso per andare usare questo devo andare a leggere le istruzioni Grazie a questo uso della scheda video della mia compagnia che cazzo da... Oh mi di di logo di Olivia! Questo dipinto è fatto male, io me devo Oh mio dio, cos'è sta roba! Non mi riesco a dire! La mia ha caricato Ma cosa è grosso? Non so Non so se lo Non so del brodo. Prima di tutto il dobbiamo mangiare. Due, ho chiesto ironicamente, senza devo che cucina che mi mangia ogni giorno questo è più che non ci vedo la vita faccio sul martedì su settimana Non posso stare Torn! Torn! Torn! Torn! Mi Torn! Torn! Torn! Torn! Torn! E il il Sì, insieme sì. sì, sì, sì, sì. mm. a Ok, forse è <laughs> Ma <susurrisa> che?! <susurra> oh, no, no, no, no, ma non si di che non si sa scusa, non ti mi faccio non faccio, non mi faccio, non mi faccio questo, non non non non è non il non il il ehi, sta pensando, stasera andiamo a passare la Non la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 of the ma questo quello è il menù di selezione ai giochi degli anni 90 capito lo sfondo ha preso un'immagine di anni un 80 così <susurra> Ti fai C'è il primo video Vieni fuori Windows 10 64 bit Se non Ok Versione 382.33 È un driver generico Che supporta di più le schede di vita Ok Sembrerebbe andare Installati i driver Andando Il tutto sembrerebbe andare installato i driver Il 4G GTX 1050 Ti Quello effettivamente la prende come 1050 Andiamo a trovarla E come adesso ragazzi È tutto il mondo e è in 57 fps e anche fissi ragazzi adesso sulla di quando sono andato dicevo questo è stato, ho visto, è così Anna con la, oh, la in partita è morta <laughs> come è giusto come è, come è. Come è tu hai sticchiato a dopo? perché mi stai sforzando <fie> si <script> ah, quindi... si è bellissimo che non si ecco la buona di questi... eh, la leggera? una che non historic anniversary and share this celebration with our fans and content Ma come vado il fuori? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, lo, che comincia alle... see, che lo beginning spettacolo A no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,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 Non è sì. che si tratta di un'altra cosa che si di un'altra cosa che di un'altra che che che che di di No, no. No, no. No. non lo so, non lo non lo so, non lo so, non lo non so, non lo so, Sì. lo Sì. non, so. non, so. non so. Welcome back to my another After Effects Tutorial, in this After Effects Tutorial, we are going to create this. to... Okay. to... Okay. lasciandoti una pelle morbida e super liscia, il forno e il sistema istantaneo non consigliera la volta del non si simple sure. Non più il numero 800, 515, 516. face. of his <laughs> non? non si sta pizzicato! ehi, è Buh <laughs> buh C'è un po' che potenza, ma che di scrivere, c'è l'escritto. Да. Quest Quest. Times. No! What the Sono il medico della vita, il medico della vita, il medico della vita.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 I <laughs> 不要不要<笑><笑>